L'anno liturgico sta per terminare e in queste ultime domeniche siamo chiamati a riflettere sulle realtà ultime, quindi anche in certo senso proprio sul senso della vita e sul perché della morte e sul fatto che poi dobbiamo essere anche pronti a capire quello che accadrà a noi credenti dopo la morte. Ecco, L'episodio che ci viene riportato dal Vangelo di questa domenica riguarda un po' i Sadducei, questo gruppo sacerdotale, persone molto facoltose che però insieme a tutti gli altri eh, volevano mettere in difficoltà Gesù, del resto Gesù era a Gerusalemme, e si ritrovava lì e, e quindi da tutte le parti un po' lo prendono per coglierlo in fallo con i domande e tranello, con trabocchetti particolari e inventano a tavolino potremmo dire una questione circa la, la vita ecco, circa la vita eterna, i Sadducei non credevano nella resurrezione nella resurrezione in generale è per questo che pongono questo interrogativo eh, così sicuramente improbabile. Di sette mariti per una donna che li avrebbe sposati uno ad uno tutti e sarebbero morti una alla volta. E l'interrogativo di chi allora sarebbe la moglie al di là di questa vita, se c'è un'altra vita. E Gesù ecco, coglie l'occasione per spostare l'attenzione su tutt'altra direzione perché non si può parlare più con gli stessi criteri di giudizio che abbiamo qua giù, noi siamo più portati a pensare al possesso, a pensare anche alla sensualità, la sessualità come un aspetto determinante no? e ecco, al di là di questa vita Gesù stesso lo spiega saremo come gli angeli, no? E poi eh, cita un testo delle scritture che loro ritenevano eh, canonico, cui loro credevano comunque come un testo ispirato, e quando cita proprio l'episodio eh, del Rovito Ardente di Mosè che interloquisce con Dio, che si presenta come il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, cioè il Dio dei vivi, il Dio che sopravvive, il Dio che comunque è ancora Dio dei vivi, di queste persone che vivono in maniera. Diversa. Ecco, questa è la vita oltre questa vita. È una vita nella quale ci ritroveremo con Cristo. Questo è l'augurio per tutti noi: trasformati e in cui non vi sarà più nessun legame, non ci sarà più nessun desiderio di possesso. La vita eterna è una realtà proprio del dono piuttosto che del possesso, in realtà della quale potremo fare l'esperienza proprio della gioia e anche della convivenza spirituale allargata per cui questo amore sarà vissuto in ugual modo in tutte le persone che si ritroveranno davanti a Dio. A contemplare il volto di Dio, Mosè non poteva vedere Dio ma al di là di questa vita noi questo l'auspicio potremo vedere Dio, noi crediamo in questo. E Don Tenobello a riguardo diceva bisogna impegnarsi nella prospettiva dell'eternità, impegnarsi a trasformare questa vita in un impegno costante di lavoro, di obbedienza, di santità, di purificazione, un amore sincero, un amore pieno di Dio, dell'amore di Dio, perché per Gesù la morte non è che un sonno, queste sono parole sue, un sonno così profondo che solo un amore sovrumano lo rompe È l'amore sovrumano stesso di Dio che irrompe nella nostra vita e ci rende eterni, perché se Dio è eterno, allora anche noi partecipiamo di questa eternità. Buona domenica.